principe a Casablanca, farfalle filigranate in vetri di Murano questi giorni di stasi e di attese, queste notti di sonni convulsi, brutali desideri a muovere la vita, e ancora non si fermano pensieri e decasimbami, domani, ieri, sbalzati fuori dal presente, Apro il sipario sui mondi paralleli, tra patatine fritte e ville popolari, scovo puttana priva di spocchia, dietro lo schermo piatto, come da un altro mondo la sua vocina aliena sberleppa. Amor, amor. Accattoccio speranze e delusioni, implico sigillato, destinatario il mio destino ometto la linguella di chiusura, sigillo di punnegato, sconfino nel banale, lì dove un notiziario intitola che non c'è festa a Casablanca. Spiaccicata scandalosa memoria, non più brillo di entusiasmi, contro me stesso, trucido pirata, incatenati in a nannesi alla ruota della tortura, morrò misura saldo tra passioni e delusioni. Gemme, tempeste, inganni, fin quando il sconveniente epilogo folle apoteosi di una mia poesia sarà farfalla incastonata, mosaico, decorativo, sul giotondo opaco di una coppia. solo un rito vudu ogni mattina scrutare nel controluce dei contrasti il volo di uccelli pavoni attendere per coito fertile configurazione astrale spargere sale e ciabattare con un rosario in mano manca l'ultimo anello dalla folia alla scemenza pelle disidratata da pianti inutili scoppiano i timpani ai canti di sirene il amore è solo una carezza sulla gota sarebbe giusto chiudere adesso al manto di luna che offusca le stelle il cerchio dei misteri superstizioni, pietosi inganni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 Ascolta agli angoli degli occhi, agli angoli degli occhi, agli angoli degli occhi sotto vilizia min prepara a morte nostalgia, passa più parti, lampo di tempo indietro, indietro secoli, è sempre come sempre, cambia, se non adesso, a morte la viola lascia il pensiero e posso ancora muovermi e metterti accanto e senti la corteccia vecchia e inutile. Genita. vive odorose dalghe sabbia costrutta a forma di castello dalla fantasia fanciulla regna di sole e di sapore di pesce vento compagno di lunghe solitudini soffio della mia vita quando era il suo dominio mare, quando sognavo nella tua ebrezza, regni, acque, da siduo moto risospinti a riva sui miei piedi, docili alla carezza genita, acque insensate, indomite, voraci, bracili giganti deformati fantasia del tempo necessità di sonno al ritorno Sacra del peccato amico, no. Ho poco tempo per essere la copia antica di me stesso, ho come bianca leggenda attesa da voce di grotta, sommersa tra Chele ed Anagosta, insinuando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 Dalla raccolta agli angoli degli occhi. Bagna la pioggia di un'ora tarda i giorni dell'estate. Tardo a venirti incontro e non mi scuote l'odore più bello della polvere, quella mia polvere è bagnata. Attendo il sonno più lungo di luce che mi conquisto sperando motivi, tante parole vissute molto in fretta, alla luce dei neoni e delle immagini riflesse. Se giunge un canto, se giunge una goccia, se cerca un nome, almeno quello d'anno, come il Dio. Cota Sashkos, Berenice e i suoi divenni. mattende stanotte il mio domani, mantice di fisarmonica regina nella balera dove mi invito, ostico a stante, a dare una misura alla mia sete.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 Mortificante fine la dolcezza, divaricata sintesi, risucchio d'anime. Moltraggia l'unibrio inaccettabile, polinice impasto ai cani, ed io sarò d'antico nella sabbia. Moderò la visione unifica e lascio berenice dai suoi di En un sorrido aspetto l'alba sdegna.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 la pelle ubriacata come se io stessi ancora ad un genere al nell'ombelico vuoto piccola coppa e a grande mano stendessi al freno, al collo, girati tutta la schiena e nata. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come vai a parlarmi? Con la tua lunga virginità, presa in due ore sul letto di tovaglie, un richio di tante palline, buttati a caso insieme per terra. dalla raccolta alla sagra del peccato c'è un patto c'è un patto crudele nel mio dono tu devi prendere la mia sedia la birra, il sigaro, la penna per nascere giro intorno e non ti tocco. C'è un patto scellerato nel tuo domani. Tu devi prendere il mio sonno, il letto, il lume, le ombre per vivere. Ti guardo dentro e mi conosco. C'è un patto assurdo nel tuo destino. Tu devi prendere il mio amore, lo cerchi lo stringi per essere Ignazio di Frigeria e d'Alessandro col cuore di un poeta. al tempo, c'eri nel buio di una notte oltre desiderate vane trasparenze, desiderate notti quando solo si sentiva muovere senza posa, incantata, una mano su un cuore.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 mi è chiuso di una stanza, alti sopra di disumana speranza, speranza di ritorno, solitario a carpire e volo d'affetto, veloce abbaglio che la mente perdona e chiuderò nell'ossessione in cielo. la mia vita mai vissuta, ci cala forbiglio. Inviperiti i racconti che non ho mai scritto mi offendono nel bagno a mezzogiorno, mentre ci vetto a radermi la barba in auto con lo stereo, durante il breve tratto tra l'ufficio e casa, al bar di Gilda, nella stradina che conduce al porto, a noi quando si chiudono i recettori esterni del mio corpo, In inorridendo, le mie poesie stracciate nelle bozze mi spiano, il bagno a notte fonda mentre mi vengo in piedi per scommesse, in auto nelle notti, durante sbandate e derapate, Arretti. Red Night, e lanciporto della galleria, all'alba di ogni giorno, quando l'altrui silenzio è il mio concerto. Isteriche. Le donne che non ho mai voluto amare mi sfidano Il bagno all'ora della doccia, mentre trastullo il corpo nei ricordi in auto collamata, se sono in fuga verso il Bosco dei Misteri, a bar della stazione, su quel binario di un treno mai partito, nei pomeriggi in cui la fa del mondo, è la mia noia ed è la mia fotografia, ignota, la vita che non ho mai vissuto, mi aspetta dietro l'angolo di casa, o forse sulle scale di una reggia, oppure sotto il ponte il rifugio dei barboni.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 Assente, dalla pelle respirando colori, piumino incipriante gole per scrivere poesie. Pensavo. Ascicolo Brogliacci, con gli assi ammuffiti, salvati dai mille traslochi di vita. La mia, la mia che non ho smesso di gonare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Piazio. Il mondo fuori stanza, mi scopro l'uomo in giro, tra fronzoli e Pepite, per scrivere poesie e solo. Vive in dolcezza di forma, sospesa apparenza, nel gorgo di volute fughe e l'ultimo ponte. E tutto si genera nuovo, sparso tra fossili addini. poi l'ombra assorbe. Forna che odi lo sciudersi del labbro, stimoli, palpiti, inganni acuminata nubilità passione senza pensiero